Questo percorso mi ha salvato la vita. Sono libera di essere me stessa e questa è una libertà pazzesca. Mi sento bene, sono felice. I risultati sono tantissimi e adesso mi sento nel pieno della mia vita straordinaria. La prima cosa che ho messo a posto è stato il mio rapporto con l'abbondanza. Il modo per ottenerlo era un modo complicato che mi chiedeva di sacrificare tutto. Quindi era un criceto dentro la sua ruota e mm. da questa ruota io non riuscivo ad uscire. Riuscivo a sostenere economicamente la mia famiglia ma lavoravo 20 ore al giorno sabato e domenica compresi era tutto molto annodato molto incastrato molto incasinato faccio l'architetto un lavoro che non mi piaceva più era quello delle perizie io avevo cominciato a contare le telefonate ricevevo 70 telefonate al giorno e a me sembrava di non avere una vita ero proprio andata in tilt molto velocemente sono riuscita a sbloccare tutto questo quindi io ormai è da un anno che non faccio più perizie per le banche, sto facendo solo il lavoro che mi piace di architettura e sto guadagnando gli stessi soldi anzi di più. Sono arrivate risorse stranissime per cui sono anche scritta dei tuoi corsi senza avere i soldi e l'universo li ha fatti apparire proprio con una bacchetta magica e sbloccato tutto quello che riguardava la mia questione economica ho... Ho cominciato a prendere in mano la mia vita, le mie passioni, le cose che volevo fare e avendo più tempo per me ho cominciato a scrivere un libro e ho cominciato a capire che l'architetto che volevo fare io era un architetto che faceva del bene alle persone. Solo quando ho deciso di capire quali fosse veramente la mia missione di vita ho capito che tipo di architetto devo essere, cosa devo fare, i libri che sono da scrivere, sono riuscita a capire che è attraverso i miei progetti e riportare in armonia le case delle persone io riesco a aiutare le persone quindi nel giro di un anno io ho messo a posto le mie finanze ho cambiato casa ho rivoluzionato la mia vita e ho capito qual è la mia missione di vita cioè nel giro di un anno io sono un'altra persona, so chi sono, so dove sto andando e so cosa voglio. Quello che posso dire ancora è che io ho cominciato a occuparmi della mia vita 30 anni fa, nel 1990, e io l'anno scorso, dopo 30 anni, ho capito chi sono, dove devo andare e cosa devo fare. E questo è successo con Patrizia. Tra l'altro, vi dico ancora una cosa, un segreto. Che io Patrizia l'ho conosciuta prima della Divine Connection, perché lei abitava qua vicino, abitava a Torino. Io avevo visto una sua intervista a una radio e l'avevo contattata. E già allora, vi parlo del 2015, Patrizia mi aveva detto tu cambierai lavoro. Però le guide non mi, non mi volevano dire che cosa, anche perché eh, tu cambierai lavoro. Io avevo già preso due lauree, stavo già facendo il secondo lavoro. Mi ero già smazzata una vita di un certo livello perché in tutte le scelte meravigliose che io ho scelto in questa vita, ho anche scelto di perdere un marito in un incidente stradale vent'anni fa, ed è stato molto pesante e quindi io sento che questo percorso mi ha salvato la vita mi emoziono perché non pensavo di potercela fare cioè non pensavo di riuscire a ricominciare a vivere e grazie a Patrizia questo è successo e quindi auguro a tutti voi di trovare la vostra strada molto più felice. So cosa sono venuta qui a fare e mi piace molto. Ho dovuto fare tante belle cose che Patrizia mi ha, <ride> mi ha segnato nel percorso, però ora posso dire che sono libera di essere me stessa e questa è una libertà pazzesca. Le mie relazioni sono cambiate molto e nei momenti in cui ho fatto questo percorso ho trovato l'amore per me stessa. Io ho cominciato a piacermi, a vedermi come una bella persona, come una persona che poteva avere qualcosa da donare agli altri. Quando ho fatto questo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 sentivo una grande forza dicevo che volevo passare alla storia e io con il percorso mi sento di poter avere i mezzi per soddisfare il sogno di questa bambina penso di poter dire che la mia vita sarà divertente ho deciso di portare avanti quello che forse io già sapevo ho sempre saputo in fondo al cuoricino ma che avevo sempre accantonato cioè a fare l'artista e ho ricominciato a fare i lavori che piacciono a me il lavoro con serenità con gioia col piacere di farlo mi sveglio la mattina e sono felice io continuo a sorridere perché veramente mi sento bene sono felice ogni giorno io sto scegliendo di essere felice di seguire i miei progetti di seguire quello che il mio cuore mi sta dicendo in quel momento seguo quello che mi fa star bene questo progetto è legato a tutte le persone che hanno voglia ancora di sognare perché non realizzare una scultura così grande così immensa dove tutte le persone possono accedere andrebbe realizzato in tutto il mondo e in realtà se crediamo di Cambiare le cose, crediamo che possiamo migliorare la nostra vita è possibile, è veramente possibile. E se ci credi, se veramente ti ascolti, i sogni si avverano, i risultati si ottengono, la vita cambia. Non smettete di sognare e credere in quello che siete. Non chiudete il vostro essere in una scatolina dei miei lucchetti continuate a sognare, riaccendete il desiderio di qualcosa che volevate realizzare e non avete realizzato. E si può fare, a me è già avvenuto. È fantastico, no? Questo? Io lo chiamo la scintilla. il vivo. Quando tu accendi la scintilla, stai vivendo. Riprendetevi quella scintilla, riaccendete quella scintilla. Ce l'avete dentro, ce l'abbiamo dentro, ce la dobbiamo solo riaccendere.